da mangiare oh. Dio Jimmy guarda sembra una faccia Dettagli di un nuovo progetto Vi volevo fare un unboxing urlare perché Jimmy sta dormendo ma colazione pronta si torna alle origini ho tostato leggermente il forno leggermente in realtà forse mi è un po' scappata la mano però vabbè eh. l'avena con la frutta secca con un pochino di cannella, fiocchi di soia già tostati quindi no cacomela che è di stagione in questo periodo quindi ne approfitto e base yogurt di soia più schir buon appetito Spegni, spegni, spegni. Buongiorno, questa è la settimana delle piogge a Milano e c'è veramente un tempo di merda. Ieri è piovuto tutto il giorno, infatti mi sono rinchiusa in casa, mentre oggi sembra che non piova, quindi rimanga bigio. Bene, che gioia. Quindi adesso mercato e poi volo in motorino da Adidas sperando che non inizi a piovere, perché non è bello guidare in motorino con la pioggia. Nel frattempo è arrivato anche il mio fattorino Grazie Jimmy per portarmi le borse. Vi faccio vedere velocissimamente cosa ho preso Perché devo scappare Allora, cavolfiore Che è di stagione Banane Assolutamente di stagione Come avete visto stamattina sono i cachi Cacomela buonissimo Questo è già ammaccato quindi è da mangiare Che dispiacere Peperoni gli ho chiesti misti e guardate che bellezza Rosso, verde e giallo Finocchi Che io solitamente mangio crudi Mentre cucino Ma secondo me sono molto molto molto più buoni al forno E infine Melanzane Che insieme ai peperoni uh, Questa è un po' particolare eh, è molto contenta come melanzana. <ride> Dio Jimmy guarda sembra una faccia ci, si pos ci possiamo disegnare gli occhi che bella vabbè, che insieme ai peperoni è una verdura che ho riscoperto tantissimo. Ok io devo andare questa mattina in Adias abbiamo definito i dettagli di un nuovo progetto che avrà inizio i primi di novembre e si tratta di un nuovo allenamento degli Alidas Runners che si terrà il mercoledì pomeriggio al Politecnico e sarà diretto, udite udite, da me e la Frankie. Quindi se siete del Politecnico mi raccomando ricordatevi di fermarvi perché da novembre iniziano i nostri allenamenti e saranno tamarissimi. <ride> Pranzo dalla Vale, Uh, cos'è? Oh eh, mio. non molto di stagione, eh? Eh, ah, so, eh, eh. Cioè, questa fa le composizioni autunnali. Guardate che bella! E poi mi porta il tavolo le caramelle. No, beh, sono va un un bene, grazie. Che non mangiamo, via. Ah, so. Non facciamo. <ride> <ride> va bene. Questi sono di stagione, però. Mm -hmm. Ok. Poi. E poi c'è la quinoa. Mm -hmm. Che ho fatto mi prep, quindi è la pronta e sto seggiare. Non mi dire il microonde, no, eh? No, il microonde va bene Ok. <ride> Non so, <ride> grazie. Buon appetito! Ah, che gioia! La merenda di oggi pomeriggio ve la devo far vedere perché è una bomba. Allora, gallette, uovo sodo che taglio con il taglia uovo, ti tagli? Raga, è un'arpa, eh. Ok. Però me lo tagli, stovo. Paura che mi esploda. Non so perché sia tutto schiacciato. Eh, perché forse è ancora caldo. Ma che disastro, babba. Pepe. E poi la chicca, la chicca. La chicca oggi è questa. Li ho trovati a Lidl, sono degli snack di formaggio. Quei ingredienti sono formaggio semistagionato e basta. Cotti al forno fanno tipo delle mini cialdine. Ah, ci sono croccantissimi, io li adoro. Cioè, guardate, sono delle mini palline di formaggio. Che adesso domani, cioè. cioè guardate che bomba, ah. connubio perfetto. Scusate se questo video è stato un po' un casino ma questa settimana è stata abbastanza impegnativa e ho filmato quando ho potuto. Adesso però prima di salutarvi volevo fare un unboxing di ciò che ho ricevuto da Bulk Powders slash ciò che sono dovuta andare a prendermi al DHL Point perché la mia relazione complicata con i Corrieri persiste negli anni era da tantissimo che non ricevevo un ordine e infatti uno dei motivi principali per cui ho variato colazione in quest'ultimo periodo è perché avevo finito praticamente tutte le farine e ho provato a fare il pancake senza la farina di cocco no ho provato ad utilizzare altre farine ma il gusto dolce che gli dà la farina di cocco allora iniziamo con il basic i semi di chia Sono stata qualche giorno senza i semi di chia e mi sono resa conto che il mio intestino li necessita. Sono davvero utili per portare avanti le funzioni necessarie del mattino. Farina di quinoa, farina di quinoa, farina di quinoa, cioè essenzialmente ho fatto il pieno perché non siamo mai che adesso rimanga senza farina di cocco farina di cocco farina di cocco e secondo me farina di cocco <ride> anacardi perché guardate la mia dispensa tutta vuota ho finito tutto il che comunque mi è stato utile perché sono riuscita a dare una rinnovata a tutta la mia dispensa perché se no raccolgo raccolgo raccolgo e ora che finisco Quinoa, voglio provare a rifare il mio pane di quinoa Che se vi siete persi la ricetta ve la linko qui Direttamente se non siamo su Instagram Ve la metto qui da qualche parte eh, Ottimo, non vedo l'ora di farlo Loro, droga pura, soprattutto se tostate Noci del Brasile Spettacolo E sono tornati loro, finalmente li ho trovati anche sul sito di Powders i Rogue cacao nibs sono scaglie di cacao al 100% e questi sullo yogurt non solo danno crunch ma danno anche gusto di cacao ovviamente il pacco è finito essenzialmente non prendo una grande varietà di cose piuttosto prendo tanta della stessa cosa farina di cocco farina di cocco farina di cocco perché io essenzialmente, lo sapete, mangio abbastanza basic Le prendo da Bulk Powders perché ci collaboro Ma sono comunque ingredienti che potete trovare benissimo al supermercato Da natura sì, boh non lo so, obbio, se bon, eccetera. E basta Ragazzi Penso che sia arrivato il momento Davvero io ho avuto questa luce in faccia tutto il tempo Il momento di salutarci. Mi dispiace non essere riuscita a portarvi un workout in questo video, spero che lo apprezzerete comunque. Io cerco sempre di portarvi uno dei miei allenamenti perché penso che sia uno dei motivi principali per cui mi seguite e guardate i miei video. Fatemi sapere se è così perché, insomma, magari schippate la parte dei miei allenamenti perché vi annoia. E nulla, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Yes.